Come state? Ah, oggi mi vedete in questa veste per darvi appuntamento a martedì perché finalmente dopo la pandemia che però è durata di più sono riuscita a tornare a fare le recensioni per Glamissima e in questo caso ho iniziato a recensire queste calze Walford ve lo dico perché so che voi siete amanti anche di Glamissima se non l'avete ancora fatto e non l'avete ancora conosciuto beh andate a cercare il, il canale eh, nel frattempo dicevo appunto io sto recensendo queste calze ma Volevo darvi appuntamento a martedì prossimo, come sempre, alle 9.15 per la nostra diretta. Beh, che dire, eh, che dall'abbinamento potrei dire che sono pronta per la fatidica frase donne e motori, si dice gioie e dolori, ho già anche il giubbotto di pelle, potrei prendere una moto. Sicuramente la moto andrò a vederla, e eh, non solo la moto, la settimana successiva perché inizia l'EICMA. Quindi, eh, possiamo così martedì... Che dire partire e raccontare quella che è la dicitura donne motori gioia e dolori e vedere effettivamente che cosa ne pensate dei motori magari anche in musica eh? perché magari poi riusciamo a scoprire che c'è qualche album che non lo so come copertina o comunque all'interno parla sicuramente dei motori va bene quindi vi do appuntamento a martedì come sempre alle 9.15 per la nostra diretta youtube e mi raccomando Seguite Glamissima perché così seguite anche me. Ciao!